Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane morbido alla ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono latte, zucchero, olio, lievito, farina, ricotta, burro e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero, e il lievito e lo facciamo sciogliere per 3 minuti 37 gradi velocità 3 aggiungiamo la farina l'olio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 L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno un'ora e trenta minuti. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno. Schiacciamo bene l'impasto con le mani e allarghiamolo. Lasciamo lievitare in forno spento per un'altra ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pane, adesso lo spennelleremo con l'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. Il pane è cotto. Lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane morbido alla ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!